Peggy 18 Altro giorno, altra morte. Uh -huh. Credevi forse fosse facile? Merda. Tutta l'isola è un disco rotto. Sarò io a finirla. Non ti ringrazieranno per aver distrutto il paradiso. Ciao, Colt. Eh? Goditi la spiaggia. E eh dai! Colt, i visionari sono pronti a ballare. E tu? You'll know for sure tonight I'm rising from my shallow grave And I'm holding my switchblade tight Cause Move, You can rasp me with dynamite Move, baby. But I won't rest in peace E' ancora qui Eccoci! Eccoci, è Play it now with Game Pass.